e bentornati qui sul mio canale oggi in maniera determinata e più cattivi che mai ricominciamo The Forest innanzitutto ho scoperto ci sono un sacco di crafting nuovi perché questa è la versione quella definitiva uscita quest'anno e eh, ho scoperto che ci sono no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Raga, c'è mancato poco che mi buttasse giù anche quell'altro albero Prendi questo, prendi questo Trenta, trenta, manca un albero Che così intanto tolgo di mezzo gli alberi vicino all'aereo perché così almeno Riesco a salvaguardare meglio la mia base Perché ho scoperto che gli infami infame si arrampicano si arrampicano sugli alberi sapevo che in teoria saremmo, ma non pensavo in, in quella maniera proprio passano da un albero all'altro in una maniera C'è 33 dai che ci siamo 1 2 buona Tu ti e ho blala beh Mi piace Allora innanzitutto direi di pulire la zona Che così nel frattempo Trovo anche valigie, perché ho fatto delle valigie con delle pile a quanto ho capito Ehi calciamo le valigie ZEI Medicina molto bene Poi una cosa che ho scoperto Che mi conviene fare è Buttarmi avanti e creare Quanto ho scoperto Posso metterci la casetta degli uccelli Che non so dove sia Eccola qua E questa casetta ci permetterà di raccogliere delle piume Che con queste piume Possiamo fare Ok Non mi piace il rumore che ho sentito Quel fischiettio Ok Perfetto Credo che un po' di foglie legnetti, legnetti saranno scende Poi guardate, qua c'era un tronco, non l'avevo neanche visto. Ah, già finì. Ah, proprio scialla scialla? Molto bene, molto bene. 1 2 3 4 Pam! Ci craftiamo una corda. Ci craftiamo un arco. Ci mettiamo da parte. Non era così. Non ricordo più, raga, com'era. C'aveva belle, un certo, c'aveva dei puntini. Va bene ti se è salvato Allora Adesso volevo provare una roba Se accendo un fuoco Qua sopra Non è che mi piglia fuoco tutto? Sapete che non lo so Allora innanzitutto pensavo di fare una base sopraelevata con tutti i corridoi e poi sotto una zona di farming dove metterò a farma quella dei conigli, le, lo stock frecce, stock cibo e tutte quelle cose lì. Allora, questo cos'è? Vaso da muro, ah, che vaso da muro. Innovazione. Posso coltivarmi le, le robe in casa, perfetto. Allora, allora, allora, dove, cos'è che dovevo fare? Non ricordo più Ah, sì ehm, Il falò, eccolo qua Direi la buca per il fuoco E lo mettiamo proprio qua nell'angolino Sperando che non pigli fuoco tutto Mancano delle pietre Rapidi, rapidi, rapidi, raga Una 2 3 4 5 Deve ancora venire notte notte quindi La casetta degli uccelli funziona comunque eh? Cioè sta funzionando sembrerebbe quindi Giù le mia rock pa -ra -pa -pa -ra. Questa qua di problemi di stick non credo di averne. Però sti che tira poi dietro, anche l'avevo visto! Ho capito. Ecco, ho distrutto un cespuglio di bacche. Ok. Dine mancano? Ok. Tiro giù uno, un paio di questi due grossi e dovremmo... Ok, facciamo polizia Buona, trappola per conigli, pronto I cespugli, via Che i cespugli sono fatali Raga, non mi ricordo più dove ho messo la trappola per coniglio Qua Raga, c'è un coniglio, c'è un coniglio Dobbiamo, dobbiamo, assolutamente metterlo Capito per conigli dov'è dov'è per conigli Eccola qua Andiamo qua bello al sole Ah, no, raga abbiamo preso un coniglio, freccia freccia quella zona lì dove ero prima Non so se vi ricordate che ero in quella zona là Ho scoperto che è una delle zone Tra le zone più battute dagli indigeni Proprio Ci fanno i rave party Ci fanno un sacco di cose Qui abbiamo il secchio Qua abbiamo lo scotch Qui abbiamo il MacBook di Surry Tramilla e Camori. Ma scusami Raga. Raga è mortale Raga è mortale sta tartaruga oh. Raga ho trovato la tartaruga immortale Che cazzo No Vieni qua con me Che poi questo qua posso usarlo come surf ho scoperto Bellissimo Poi che parte ci sono anche degli squali Che non vedono l'ora di Darmi dei morsi alle gambe Qua c'è la testa del tipo intilato Le mani. Qui abbiamo la bottiglia del latte Con scritto Zac Zacchi Zacquei Zacchei Zacchefron Zac Zac È Zacchefron Bottiglia Ah, oh, che bella notizia, raga! Ho trovato la cosa con.. Una... E qua posso salvare. Qua sta arrivando notte, quindi dobbiamo sbrigarci a tornare a casa. I, che salto, cioè. <ride> Raga, dobbiamo tornare a casa subito. Subito, subito, subito. Rapidi, rapidi. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno. Molto bene. Vediamo se la trappola ha fatto il suo servizio, no? Queste foglie devono andare via. No no no no no, no. raga raga raga raga Su, a manetta. Via via via via. Ali, ali ragazzi sono arrivati okay. perché c'è un perché c'ho un ramo dentro casa? Come inizio possiamo dire che è a posto adesso vado un po' avanti, inizio mi crafterò Le... i porta stick un po' di trappole per conigli il porta log che è il porta tronchi la slitta tutta la roba che serve per andare avanti che così almeno ci buttiamo avanti. Condividete, iscrivetevi, lasciate dei like, spolliciate, commentate. Condividete, iscrivetevi. Fate iscrivere i vostri amici e i vostri animali.